Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video che vi parla è sempre Alessio Evangelisti siamo felici di tornare nuovamente con voi eh, vorrei eh, portarvi eh, alcuni misteri che si trovano in Proverbi di Salomone, capitolo numero 10 come abbiamo visto nel video precedente dove abbiamo appunto una sorta di intro a questo meraviglioso libro dove appunto abbiamo detto che i veri e propri proverbi cominciano nel eh, capitolo 10 perché i primi nove capitoli sostanzialmente sono dei discorsi anche se proverbiali ma eh, i veri e propri proverbi eh, scritti anche come li troviamo appunto dal capitolo 10 si trovano eh, solamente, diciamo, a partire da questo capitolo e quindi vorrei condividere con voi alcuni versi eh, li ho annotati, non li ho contati, vediamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono 10 versi guarda caso 10 significa completo, interessante, non ci avevo fatto caso e il, il primo verso del capitolo 10 praticamente ci dice quanto segue io leggo sempre da una vecchia diodati e tutto quello che diremo, leggeremo e faremo, lo diremo, lo faremo e lo leggeremo sempre nel nome del Padre, del Figlio dello Spirito Santo che è benedetto in eterno. Amen. E chi ha fede può dire amen. Leggiamo le sentenze di Salomone, dice Il figliolo savio rallegra il padre, ma il figliolo stolto è un cordoglio di sua madre. Benissimo, interessante notare che quando la scrittura, lo Spirito Santo, ci introduce nei proverbi, la prima cosa che ci dice il primo proverbio, possiamo dire, che troviamo, interessante, è quello di ubbidire, onorare quindi i genitori. Wow! Perché? E qui c'è tutto un mondo. Se tu noti bene chi segue il canale da anni, conoscerà che quando il il Signore diede le, le sue due tavole le, tavole, le tavole della legge, che sono due, e furono scritte direttamente dal, dal Signore, e come dire, chiunque scrive un libro lo deve firmare. E, sì, è vero che Dio ha ispirato degli uomini, ma la firma l'ha messa lui col suo dito non, non ha ispirato nessun uomo per scrivere i dieci comandamenti ma lui stesso li ha scritti ecco qui che io ho sempre detto e quella è, è la firma di Dio nel suo libro ah, vabbè questo è un altro ragionamento quando il Signore ci ha dato i dieci comandamenti, nella prima tavola, i primi cinque comandamenti, se tu ci fai caso, sono tutti rivolti a Dio, cioè è quello che l'uomo deve fare nei confronti del Signore. Nella seconda tavola troviamo quello che l'uomo deve fare nei confronti dell'uomo, però è molto interessante che nella prima tavola, l'ultimo comandamento, il quinto comandamento, ci dice di amare e onorare padre e madre. E allora uno si domanda, cosa ci fa nella tavola dedicata a quello che l'uomo deve fare nei confronti di Dio, l'uomo, l'essere umano, i genitori, e giustamente, giustamente i i grandi rabbi, i grandi rabbini l'hanno spiegata questa cosa qua e quando una cosa è giusta chiunque la dica resta giusta e giustamente loro dicono che se tu non onori, non ami i tuoi genitori come potrai amare Dio ovvero loro più che altro dicono questo riflette l'amore che tu devi avere nei confronti del, del Signore, questo amare padre e madre, perché il grande padre, l'unico padre, è, come dicono gli ebrei, Kadosh Baruch. Hu. E qui ci troviamo nella stessa situazione quando i proverbi iniziano nel capitolo 10 si inizia proprio con amare padre e madre perché se tu non ami tuo padre, tua madre che vedi con gli occhi come potrai amare Dio che non vedi? Questo ci, ci porta a Prima Giovanni, capitolo 4, verso, ne pare 20? Vabbè, Prima Giovanni 4, quando dice, un qualcosa di analogo, se tu non ami tuo fratello che vedi, come potrai amare il Signore? Qualcuno dirà, quindi tutti quelli che amano padre e madre amano anche Dio? No, perché tanta gente rispetta e ubbidisce i genitori ma non ha la fede però si trova in te già il potenziale concedetemelo questo parlare si trova in te già il potenziale perché tutto inizia dall'amare facci caso ci stavo, ci stavo pensando no? tutto inizia dall'amare i propri genitori se tu non ami i tuoi genitori, che sono i tuoi genitori che ti hanno portato la luce, che ti hanno cresciuto, come puoi amare il prossimo? Come puoi amare gli altri? Se non ami neanche i tuoi genitori, che sono quelli che ti hanno fatto del bene, che ti hanno cresciuto, che ti hanno dato la possibilità di ricevere un'educazione e quant'altro, Se tu prendi a calci i tuoi genitori, figurati quello che gli farai al tuo prossimo. Ecco perché poi, stavo riflettendo proprio a questo, il quinto comandamento ci catapulta, è lui che ci catapulta nella seconda tavola. Cioè proprio ci lancia così. E Il primo comandamento della seconda tavola dei dieci comandamenti recita proprio non uccidere e tutto inizia dalla famiglia dal nucleo dai genitori se tu non ami i tuoi genitori che vedi come puoi amare il creatore che non vedi e se tu non ami i, i tuoi genitori che hai dentro casa ovvero tu stai dentro casa loro come potrai amare quelli di fuori come potrei rispettarli, onorarli, apprezzarli? Ecco perché i genitori di questo mondo sono come un, non mi vengono le parole, un riflesso tra più cose, tra il cielo e la terra, perché Dio sta in cielo, che non vedi, ma attraverso i genitori dimostri che in te si trova già il potenziale di amare Dio, che non vedi, e quando nascerai di nuovo, accetterai Cristo, ora parlo nel complesso scritturale, si trova già in te quel potenziale e questo è molto importante. Quindi dietro una semplice frase, semplice tra virgolette, si trova un mondo. Il cristianesimo non è fatto di parole, questo non lo dico io, lo, lo hanno sempre detto tutti, nei millenni, ma è fatto di, di azioni, lo stesso amore, io ho una vita che lo dico, l'amore non è un sentimento, ma sono azioni vere e proprie, e proprie senza annullare l'esistenza del sentimento. Ma che c'è fai col sentimento quando non ci sono le azioni? Infatti noi abbiamo visto e vediamo costantemente tutte quelle persone che hanno questo grande sentimento per il proprio partners, in un attimo di ira, di gelosia, quello che ti pare, uccidono il proprio partners. Che c'è fare col quel sentimento? Quello non è amore. Quindi il sentimento non è il fondamento, sono le azioni che tu, cioè l'amore è un qualcosa di concreto, di reale, che si concretizza per chi è maturo, lo capisce, chi non ha maturato questo concetto ancora starà al sentimento e non c'è niente da fare per convincerlo. Una volta ci ho provato a convincere qualcuno e non c'è stato niente da fare, poi alla fine ognuno ha il suo percorso e va bene, prendi quello che puoi, Dio ti benedica. Benissimo. Un altro verso che ho preso in considerazione è il verso numero 3, dove leggiamo quanto segue. «Il Signore non lascerà avere fame all'anima del giusto». Quindi il, il giusto non avrà fame. Togliamo adesso la parte materiale. Il Signore Gesù ebbe a parlare molto del cibo, della manna che scende dal cielo, del pane vero. In Giovanni 4, ebbe proprio a dire, quando incontrò la Samaritana, io ho un cibo, un pane, che voi non avete che non è di questo mondo e chi mangia di questo pane non avrà mai più sete chi beve anche di quest'acqua non avrà mai più sete quindi il giusto sarà dissetato e torniamo al video precedente che io ho detto i primi nove capitoli ci introducono poi ai proverbi che cominciano dal capitolo 10, ci danno il fondamento, ovvero chi ha Gesù capirà i proverbi, chi non ha Gesù non li capirà. E così è quello che abbiamo letto nel verso numero 3. Il Signore non lascerà avere fame all'anima del giusto. Cioè il giusto sarà sfamato perché capirà Intanto avrà fame delle cose di Dio, è scritto in Apocalisse, chi ha sete venga, chi desidera venga, quindi desiderare avere fame. Ebbene, il giusto ha fame delle cose di Dio e le capirà, e le avrà, e lo conoscerà, e lo sperimenterà, e lo vedrà, e lo sentirà, sentirà la sua pace, la sua gioia, la sua presenza, il battesimo dello Spirito Santo e così via discorrendo. E sarà ripieno di Lui, costantemente. Questo è molto importante. Un altro verso che ha toccato grandemente il mio cuore è il verso numero 5. Chi raccoglie nell'estate un figliolo avveduto. Raccoglie nel, nel, nell'estate significa tante cose. Estate? al di là del, di quello che vuol dire anche l'estate l'estate è il Messia la primavera anche è il Messia ma adesso non desidero trattare questo aspetto perché un passo ha una infinità di insegnamenti raccogliere nell'estate uno dei tanti significati è il seguente e mi viene in mente Ecclesiaste Ecc Ecclesiaste 12 Ecclesiaste 12 lo vado a prendere Verso 3 Ecclesiaste 12 Dovrebbe essere il verso 3 Sì Ricordati del tuo creatore e di della tua giovinezza Avanti che siano venuti cattivi giorni e giunti gli anni Dei quali tu dirai io non vi ho alcun diletto Raccogliere nell'estate è raccogliere quando puoi raccogliere E qual miglior momento è Che raccogliere quando sei giovane Molte persone, alcuni pensano, no? ma le persone che non hanno la fede, non sanno quello che deve succedere nel mondo, la grande tribolazione, che colpa hanno? Che colpa hanno? Non, sa non sapere significa non interessarsi delle cose di Dio. Interessarsi delle cose di Dio significa conoscere Cristo, conoscere il Vangelo, e quando conosci il Vangelo, di conseguenza conosci tutto quello che dice il Vangelo. Il Vangelo non parla solo di una cosa, ma parla di molte cose. E una delle cose più importanti che il Vangelo parla è il ritorno di Cristo, il rapimento della Chiesa, grande tribolazione. Come riconoscere i tempi? Uno che vive nel mondo... Non è tanto il problema che non sa che deve venire la grande tribolazione, è che non conosce Cristo, non si interessa di Cristo e di conseguenza non conosce nulla di Cristo. Cercare Cristo, cioè eh, raccogliere nel, nell'estate, significa raccogliere quando c'è possibilità di raccogliere. Raccogli oggi che sei giovane Raccogli oggi che sei in salute Perché domani ti puoi ammalare Ti puoi allettare E non raccoglierai più nulla Raccogli oggi che nella tua nazione Puoi dire a tutti Gesù ti ama Magari domani viene la persecuzione Come in Corea, del Nord, E dovrai vivere segregato Wow raccogliere nell'estate. Quando è scesa la, la Pentecoste? A Pentecoste. Quando è sceso lo Spirito Santo? A Pentecoste. Shavuot. Che cos'è Shavuot? Che cos'è Pentecoste? È la festa delle, della raccolta del grano. Fra l'altro, il Matan Torah, la consegna della Torah, è avvenuta proprio in Shavuot, in Pentecoste. Come fai a saperlo? Conta i giorni. Abbiamo fatto il video, ma tanto racconta i giorni. Conta i giorni. La parola di Dio ti dà il giorno esatto del, del, del, dell'Esodo 20. Verso numero 8 dice, il sabio di cuore riceve i comandamenti. quello che abbiamo detto se sei sabio di cuore capirai ricevere significa anche capire perché ci sono alcuni che hanno il prorito di udire dire a Timotio Paolo a Timotio ricevere i comandamenti e anche capirli cioè li riceve li interiorizza li vive li incarna li comprende c'è un passo che è venuto in mente adesso, Nabucodonosor, Daniele 2, Daniele 2 e Daniele anche 4, mi pare ricevete dei sogni, cioè ricevete la parola di Dio, ma non la capì. Lempio, riceve la parola di Dio la può anche leggere la può anche imparare a memoria ma non la capisce non capisce che c'è un Dio che c'è una Trinità che c'è uno Spirito Santo che Gesù è Dio che c'è un Messia che c'è un rapimento della Chiesa tutte queste cose non le capisce perché a lui non è dato di capire non per predestinazione ma per ribellione perché avendo indurito il cuore all'amore di Dio il Signor, avendo indurito il Signore ha mandato in lui spirito di errore affinché credano alla menzogna non si convertano eh. Tessalonicesi capitolo 2 verso 11 la bocca del giusto è una fonte viva il giusto parla di amore, ma la violenza coprirà la bocca degli empi. Gli empi parlano di odio, e dalla bocca esce quello che c'è nel cuore. Quindi, il cuore del giusto è un cuore amorevole, il cuore dell'empio è un cuore pieno di odio. Ecco perché, ecco perché. Poi subito dopo, nel verso 12, dice l'odio muove a contese ma la carità copre ogni misfatto. La carità copre ogni misfatto. L'amore copre ogni misfatto. E qui ci riporta al famoso passo compreso sempre male che si trova in Giacomo capitolo 5 dove dice che chi avrà convertito uno dal suo errore moltitudine di peccati gli saranno perdonati. coperti andiamolo a prendere Giacomo Giacomo 5 penso verso 20 sì chi avrà convertito un peccatore dall'errore della sua vita salverà l'anima da morte e coprirà moltitudine di peccati ce lo spiega Proverbi 10-12 l'amore La, copre ogni misfatto cioè passa sopra i misfatti che ti hanno fatto, gli attacchi che ti hanno fatto, le ingiurie che ti hanno fatto. Non che l'amore chi ama in automatico ha i peccati perdonati in virtù delle sue opere, quindi il sangue di Cristo a che serve. I nostri peccati ci vengono lavati, imbiancati per il sangue di Cristo. Punto non c'è un'altra fonte, alcuni dicono il battesimo nell'acqua ti lava, ti purifica dai peccati, per carità. Tutti i passi portati fuori, oppure quello che è scritto in ecclesiaste, l'anima, eh, giusto muore e lo spirito torna a Dio. Quindi ecco, il, il perduto, l'anima se ne va all'inferno, il corpo sottoterra e il suo spirito al terzo cielo. Per un verso mal compreso, che si può spiegare con molta semplicità, e qui mi metto contro tutto il mondo evangelico occidentale eh, italiano. Scusate, Siera eh, ho dovuto eh, attendere qualcuno. E, e qui mi metto contro tutto il, il mondo diciamo, evangelico occidentale di tutte le Americhe e tutto quanto che tutti quanti dicono che lo spirito torna eh, a Dio sì, lo spirito del giusto ma non lo spirito dell'empio che se ne va all'inferno andrebbe spiegato sono anni che lo dico sono anni che non ho mai fatto un video dedicato me l'hanno pure chiesto io per terito ancora non lo faccio magari un giorno lo farò Tramite me non lo faccio perché devo stare un'ora a scriverlo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi no, lo spirito dell'ingiusto, dell'impio, non va in paradiso, fine, punto. Gli altri miei fratelli pensano il contrario e ci dobbiamo rispettare, non so queste cose che ci devono dividere. E quindi ci sono scuole di pensiero e normale. Alcuni dicono, ah ma perché ci sono divisioni, c'è chi la pensa in un modo e chi in un altro. Guarda, le divisioni iniziano da dentro casa tua, tra marito e moglie, tra mogli e suoceri, mariti e suoceri, ai posti di lavoro, in politica, in medicina, in, ovunque ci sono le divergenze e le... I dibattiti, poi se uno vuole in nome di un dibattito litigare, quello è un altro paio di maniche ma avere idee diverse è normalissimo e è giusto difendere le proprie idee gli apostoli lo hanno sempre fatto il Signore Gesù costantemente andava addirittura a provocare santamente i farisei No? Di che dite che figlio eh, il figlio di Davide, eccetera, eccetera, eccetera. Lì andava a stuzzicare e faceva bene, capito? E noi siamo i suoi imitatori, benissimo. Quindi la carità copre ogni misfatto. E poi verso 18, verso 18 dice quello che noi andiamo dicendo da una marea di anni quando appunto siamo andati a denunciare Mauro Biglino. Proverbi 10 e 18 dice che chi odia mente e quindi chi mente odia. Quindi quando uno come Mauro Biglino non fa altro che portare menzogna su menzogna su menzogna, è perché il suo cuore è pieno di odio, infatti abbiamo visto quello che ha fatto con il crack di oltre 100 miliardi di lire dove ci sono stati morti gente che si è suicidata, qualcuno dirà vai a infangare il suo passato, beh, non è che io sto infangando eh, rammemorando il suo passato, è che lui non è cambiato, perché come ha mentito nel passato vediamo che continua a mentire oggi e i suoi seguaci lo difendono e difendono come dirà ah, ha pagato per quello che lui ha fatto, certo. E, e chi le recupera quelle vite? Cioè lui non ha mostrato segni di pentimento dal momento in cui mente spudoratamente e fa dire alla parola di Dio ai vocabolari, lessici e quant'altro quello che questi non dicono, al giudaismo quello che questo non dice. tipo nessuno sa il nome, il significato del nome Elohim e questo è mentire e Proverbi 10, 18 dice che chi mente odia e chi odia mente verso 22, interessante questo passo qua dice la benedizione del Signore è quella che arricchisce e la fatica non sopraggiunge nulla è la benedizione di Dio che arricchisce che dà la rivelazione, che dà la profezia, che dà la vita eterna, non sono le opere descritte nel Talmud o le pratiche sessuali che fai nella Kabbalah per ricevere la profezia, no, no, no, è la benedizione del Signore che fa arricchire. Signori cattolici, Anche per voi vale questo. Verso 24 questo verso mi ha sempre, fin dalla mia fanciullezza, mi ha sempre colpito. All'empio avverrà ciò che egli teme. Non aggiungo altro perché veramente si commenta benissimo da solo, non che gli altri non lo facessero, ma questo veramente lasciamolo così. All'empio avverrà ciò che egli teme, però poi aggiunge, ma Dio darà ai giusti ciò che desiderano, cioè il contrario, vedete quello che io vado dicendo da una vita e riprendo la registrazione per l'ennesima volta, oggi mi stanno così tanto stressando per cose eh, senza, eh, cioè per il nulla, eh, è caduta una foglia eh, nelle acque dell'Alaska e, e, e sono contento <ride> che amarezza stavo dicendo questa terza volta che riprendo il video poi io qui non c'ho vedi non ho niente vabbè e... che stavo dire? No. ah sì ciò che vale allora ciò che vale al dritto vale anche al rovescio e qui lo, questo concetto che io una vita che insegna il giudaismo, ma che perché è biblico, quindi quello che va vale dal dritto vale anche al rovescio: quindi, se all'empio avviene ciò che egli teme, il Dio darà ai giusti ciò che desiderano. Vediamolo nel suo contesto, fino all'Apocalisse: eh? quindi, questo principio quello che va vale dal dritto vale anche al rovescio, eccolo qui, benissimo. E poi il verso 30 ho preso questo per con concludere spero che non mi venga più nessuno a stressare per cose e il giusto non sarà mai in eterno scrollato ma gli empi non abiteranno la terra il giusto non sarà giammai in eterno scrollato qui parla di vita eterna dove sta la vita eterna alcuni dicevano nell'Antico Testamento non c'è vita eterna, non c'è Angelo non c'è questo, non c'è quest'altro ma beata te ma Daniele non avete mai letto questo stesso verso 30 il giusto non sarà già mai in eterno in eterno l'amma scrollato dove sta l'eternità nella scrittura? e dove sta? Eh, nella scrittura stessa o non avete mai letto quando Rebecca morì la sua anima uscì, e dove andò? se la sua anima uscì evidentemente c'è un'anima un nefesh che se ne va in giro se ne va in giro è una battuta eh? non è che ci sono anime vacanti <ride> no, sai io a volte dico le cose così tanto perre subito Alessio, no, no, Tabboni non ce sono anime vacanti se ne va nel suo luogo quindi nel senno di Abramo e l'Antico Testamento. E oggi, nel Terzo Cielo, in quel luogo eh, dove vanno le anime, in, in, in vista del, della risurrezione dei morti, quando andremo in quel luogo che il Signore Gesù ci sta preparando. Vabbè, io mi chiudo sto video prima che venga qualcun altro a dirmi che eh, le, le nuvole stanno in cielo, e siamo tutti contenti che le nuvole stanno in cielo <ride> con voi come sempre alessio evangelisti spero questo video rocambolesco sia stato di eh, aiuto benedizione e quant'altro shalom maranatà